Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Questa sera, riassumendo la prima parte della introduzione che lo stesso Alterrebbe volle premettere Tania, Alterrebbe con questo suo... Uh, questo sua mente affilata come, lo, come il bisturi di un chirurgo che si pone tutti i problemi, va bene, io voglio scrivere un libro ma non va bene scrivere i libri perché, perché i libri sono parola morta contro la parola viva e la chassidut è comunque una buona comunicazione a livello spirituale richiede la presenza, sì vabbè però lo devo scrivere lo stesso perché tutti mi fanno domande e io non riesco a rispondere. Ma che libro scrivo perché il lettore ha i suoi problemi, diceva Shantov nella prima parte della prefazione dice ma insomma eh, noi quando leggiamo abbiamo un contesto, un livello culturale, un livello mentale eh, come facciamo a unificare il messaggio perché ricordiamoci che questo è un, un musar è un libro di teologia morale lui non può permettersi che il messaggio sia ricevuto eh, in maniere che possano non essere ortodosse addirittura addirittura lui fa un'altra cosa, cioè ci porta eh, eh, ai piedi del Sinai e dice: Ma anche quando ci è stata data la legge, i famosi 600.000, no? Perché voi sapete che secondo la tradizione cabalistica, gli ebrei al Sinai, che rappresentavano l'integrità di Ham Israel, del popolo di Israele, domanda al volo: al Sinai sono già Ham Israel? La risposta è un bel no. E perché non sono ancora a Misrael? Perché non hanno ancora accettato la legge. Sono come noi, st devono studiarla la legge. Sono come Gerim, come coloro che devono fare Gur, cioè coloro che devono essere ammessi all'ebraismo. Quindi a Sinai non è che siano messi molto meno di noi, ma lì gli viene data la parola. Lì Moshe Rabbeinu, il nostro maestro Mosè, scende con le tavole. E lì bisogna fare la scelta. E non è una scelta facile. Adesso... Scusatemi, non, non pensiate che io sia un matto che di giorno gira urlando contro il povero Hegel, non, non, è, non è che sono fissato con Hegel, è il mondo che si è fissato con Hegel, non io, perché tutto quello che vedete prende da Hegel, Hegel prendeva in, giovane Hegel prendeva in giro gli ebrei dicendo vi siete liberati dal faraone e siete andati a mettervi sotto la schiavitù della legge divina, no? Tipico atteggiamento dell'epoca in cui ci si, si liberava da tutta una serie, o si presumeva di liberarsi da tutta una serie di condizionamenti. Eh, in questo senso, vedremo dopo. Nietzsche cioè, è, è forse il pensatore che più ha lavorato su questo, no? E quindi, appunto, Giovanni Hegel faceva dello spirito su questi ebrei che usciti dalla padella erano rientrati nella braccia della legge mosaica. Però, c'è un però, c'è un però, e questo però sta scritto. E dove sta scritto? Siamo in Esodo 10.3. E in Esodo 10.3 si dice... «Vaiavo Mosè, Vearon e il parao». Si recarono Mosè e Aronne dal faraone e dissero «Vaiomeru», no? questa radice, no? parlare si dice medabea, quindi «Vaiomeru» è sempre la radice di parlare. E disse, anzi, e disse Moshe. Elav a lui, cioè al faraone. Co amar Adonai Elohe. Così ha parlato, dice, l'Eterno nostro Dio. A ivrem degli ebrei. Ad matai meanta, leanot mipanai salah, ami, e qui c'è la parola che dice tutto, ve yahav fino a quando gli dice brutto, terrai il mio popolo schiavo quando deve essere liberato, ma non per andare a fare i reparti nel deserto. La parola è ve, yav du, ni, che è la stessa radice di Avodat. Avodat è tutto ciò che ha a che fare col lavoro. Questo è il famoso avodat hashem. Quindi Hashem non li ha liberati, qui siamo all'inizio, è eh, 10.3. Non li ha liberati per liberarli, li ha liberati affinché loro facessero servizio divino. È chiaro che quindi già sono le scritture a smentire questa lettura così poco carina e gentile fatta dallo Hegel. Ma non è finita. Siamo sempre nel nostro esodo. Prima al Passuc 19, poi al Passuc 24, ma in ben due linee. Al 19 c'è scritto: Il popolo rispose tutti insieme, faremo nase tutto ciò che il Signore ha detto, poi c'è scritto, a 24.3, quando Mosè Rabbeinu andò a dire al popolo tutte le parole e le leggi del Signore, risposero con una sola voce, tutto ciò che il Signore ha detto faremo nasè. Infine, a 24.7, c'è lo sciocchio, poi, sottinteso Mosè, prese il libro dell'Alleanza, e lo lesse al popolo. E si risposero, faremo e sentiremo, nase ve nishma, tutto ciò che il Signore ha detto. Amen. Baruch Hashem. Non vi sembra strano che cominciamo con faremo, ripetiamo faremo, e la terza volta, addirittura, diciamo, faremo venishma, no? Nishma è la radice dello Shema Israel, no? Faremo e ascolteremo? Evidentemente l'autore della Bibbia ha, l'autore divino della Bibbia, ha fatto un errore. Prima ascolti cosa che devi fare e poi lo fai. No? Questa è la nostra logica terrena. No, nessun errore. Nasè, venishma. Prima fai e poi ascolti. C'è una spiegazione cabalistica ancora più sottile di questa differenza. Ascoltatemi bene. Quando io ascolto, devo comprendere. Ma io qui non devo comprendere. Devo accettare il gioco, come si dice. Nase faremo, cos'è che faremo? La malcutà, Shamayim. Cioè accetteremo il regno dei cieli. Ecco perché anche quando preghiamo, quando ci rivolgiamo all'Altissimo, Ebbene, capire che cosa stiamo dicendo, non sono giaculatori filastrocche, sono concetti, per questo che io mh, sono così noioso quando vi parlo e cerco di stare anche tanto, perché quando io dico che voglio la malcutà, vuol dire che faccio la malcutà, che mi adeguo alla malcutà e la malcutà non la capisco anche quando ci sono le tragedie e io non capisco, ma la Marcutana la faccia lo stesso. Vedete quindi che non c'è nessun errore, il popolo dice faremo, faremo, faremo e ascolteremo. Ed ecco perché nelle 600.000 anime che ci sono in quel momento al Sinai, queste anime così, che rappresentano idealmente la Comasce cioè l'intero popolo di Israele. Questo Israele che si fa lì accettando il dono della Torah. E quindi è lì che si convertono realmente. Il patto con Abramo da solo è abbastanza vuoto. Non c'è la legge. Invece al Sinai arriva la legge, da tanto Tantoram. E quindi cambia tutto. È come se avessero fatto il Gyor, anche loro. Quando accetti la legge, converti il cuore. Quando hai convertito il cuore, sei al sicuro. Noi dobbiamo imparare a non farci condizionare dall'ambiente. e neanche dalle nostre midotte, come vi dico sempre, come leggiamo in Bereshit Rabba 34. Tzadikhim <totiposim> libam birshutam urashaim birshut libam, ovvero i giusti hanno il cuore sotto il proprio dominio, mentre i malvagi sono sotto il dominio del proprio cuore. Vi piace questa citazione del Bereshit Rabba? Lo Zadik vero è colui quale condiziona il proprio ambiente, non ne viene condizionato. Fa ciò che sente giusto. E voi poteste dirmi, ah, facile a dirsi fare ciò che uno sente giusto, ma non è mica così semplice. No, qui nessuno... Ha mai detto che sia semplice, tant'è vero che, se voi vi ricordate, abbiamo sempre parlato della lunga via più corta, delle difficoltà del cammino, non credo che anche, non lo so, i vostri iniziatori vi ma abbiano mai detto che sia una passeggiata. È un viaggio che dura tutta quanta la vita e, e c'è poco che tu possa fare per alleviarne le difficoltà. Però il fatto che sia difficile non significa che noi non lo Torniamo si debba poi. della libertà. Perché siamo stati un po' presi in giro, no? Nel senso ci hanno detto, ma come? E questa è una cosa che ci dicono un po' sempre. Sarà capitato, dite la verità: non, non, non, non mentiamo in, in terreno sacro. Qualcuno vi avrà un po' preso in giro perché magari facevate certe letture o avevate certe idee un po' desuete su su metafisico. Dai, non è mai capitato a nessuno? Volete dirmi questo? Io sono l'unico che ha avuto la sfortuna di trovare di fronte scettici gente che gli diceva ma no, ma queste sono cose del passato. Non credo. Anche se nessuno si esprime, credo che sarà capitato a tutti di trovarsi di fronte atteggiamenti diciamo molto banalmente che relegano tutto ciò a un campo di superstizione, no? di, quasi una voglia di autoilludersi per meglio sopportare le traversie della vita. Come vi ho detto non ci sarebbe neanche niente di sbagliato in questo perché eh, l'altra volta ho citato Benedetto Croce il quale diceva esattamente che meglio autoilludersi che vivere come bestiole perché Letto Croce era un grande pensatore, anche se non va più di moda. Torniamo a questo discorso, cioè alla malcutà del cielo, che sembra essere in netto contrasto con l'altra affermazione di uscire dall'Egitto per vivere come Am Chofshe, come popolo libero. Ma come libero? Abbiamo parlato di gioco, no? della Torah, quindi il gioco è quello che si mette agli animali della Soma. Per... Eppure questo gioco non sembrerebbe, nell'ottica che stiamo affrontando, contrastare con la libertà. Anche perché la parola libertà è una parola che noi diamo per scontata come se fosse qualcosa di, di assolutamente intuitivo e io per questo, visto che sono un po' cattivello e un po' cerco anche di farvi ragionare, se riesco, vi faccio vedere questa tomba mezza abbandonata al cimitero di Père Deschesses a Parigi. Eh? Chi c'è sepolto qui? C'è sepolto un signore francese che si chiamava Benjamin Costant. Benjamin Costant veniva da una famiglia sfortunata perché erano lungo erano dovuti scappare dalla Francia. Eh, ovviamente non lui perché lui è molto più tardo di buonotte. Eh, erano dovuti rifugiarsi in Svizzera, poi lui è entrato in Francia, ha fatto la rivoluzione, è rimasto eh, sconvolto dalle violenze, dalle prevaricazioni di tutte le parti, poi perché Benjamin Costant era un uomo che amava veramente la libertà ed era molto buono anche. Nel 1819 Costant pubblica un'operella sulla libertà che rappresenterà la base di quella che è la concezione liberale della libertà perché di concezioni relative alla libertà ce n'è tantissime. Non è vero ad esempio che nell'antica Grecia no? perché i greci la libertà tutte quante volte questo è tutto frutto di ignoranza e tutto in greco libertà lo diciamo almeno in cinque modi diversi perché c'è quella cui fanno il quasi tutti che è l'eleutheria le, poi c'è l'autonomia la parresia, la acolassia e l'axusia e sono tutte libertà. Però la libertà in Grecia non era mica per tutti. Per gli schiavi non valeva, per le donne non valeva. Alla fine la libertà viene ad essere un concetto relazionale che ha il suo ambito principe all'interno di una visione sociopolitica delle cose. Quindi io ad esempio ho la mia autonomia come persona finché un carabiniere non mi mette dentro e lì finisce la mia autonomia. Lo Stato ha una autonomia, cioè la capacità di darsi dei nomi, delle leggi maggiore della mia perché è uno Stato, però poi aderisce a una, boh, all'ONU. Ma l'ONU in realtà non te fa niente, ma eh, aderisce all'Unione Europea e lì in certe materie perde anch'esso l'autonomia. Poi, in tutti gli esperimenti anarchici mai fatti, si è mai risolto il problema di chi possa fare... La polizia senza la polizia, i vigili del fuoco senza i vigili del fuoco, i regolamenti senza i regolamenti. L'anarchia è un'idea meravigliosa, che a me ha sempre affascinato, peccato che poi no, finisce nella legge della giungla. Quindi, quando si parla di questa libertà, in realtà si abusa di un termine che è riferibile a una particolare concezione Politica, cioè quella liberale perché nei paesi non liberali il concetto di libertà è un altro non è un concetto divino è un concetto umano legato a delle leggi quindi nel momento in cui vediamo questo aspetto che mi piace definire esterno di libertà no? esoterico, dobbiamo poi domandarci se la libertà possa avere anche dei risvolti esoterici, interiori. E qui forse qualche risultato in più lo riusciamo a conseguire, in quanto quando guardiamo dentro di noi siamo veramente liberi, siamo liberi di credere e di non credere. Siamo liberi di leggere e di non leggere, di guardare un film e di non guardarlo, di credere in Dio e di non credere in Dio. Poi però, se volviamo un po', ci rendiamo conto che questa nostra libertà apparente, qui torno a Nietzsche, è in realtà anch'essa figlia di tanti condizionamenti è che è continuamente sotto attacco da parte dei nostri sentimenti, cioè le emozioni, cioè le middottie. Quindi quando io dico sono libero, ma pur dovendo dimagrire, vedo una pizza buonissima e me la mangio, non sono tanto libero. Perché? Perché ho fatto un gesto che Cagionato dalle mie midotte e dalla mia gola e quindi anche quando uno guardi interiormente il fatto di essere libero rappresenta una conquista non è un dato di fatto e come si conquista la libertà con la famosa battaglia di cui parla sempre l'alterrebbe, cioè con questa lotta quotidiana, a volte con esiti favolosi, a volte possiamo anche avere sconfitte altrettanto clamorose, come succede quando si va in battaglia, ma con questa battaglia quotidiana, con cui noi vogliamo veramente conquistare l'autonomia, l'indipendenza, Tutte quelle belle cose che noi diamo per scontate, ma come abbiamo visto, sia nella politica che nell'interiorità, sono sempre state frutto di lotte. Tanto è vero, quello che io dico, che vorrei citare due cose. Prima di tutto, Platone. Platone tanto ha influenzato, credetemi, tanto ha influenzato un po' tutti. Se, uno, se una corrente di pensiero, parlo ovviamente in ambito raggiungibile dalle idee platoniche, dicesse, Platone non ha avuto nessun effetto su di me, la folgore divina probabilmente scenderebbe perché che si parli di ebraismo, di cristianesimo, di quello che volete voi, Platone e soprattutto Plotino, che non è un gioco di parole, perché sempre di neoplatonismo parliamo con Plotino, hanno avuto degli effetti incredibili. Nel Gorgia, nel bellissimo Gorgia, Platone... Parla della taxis dell'anima. Cos'è il taxis? È l'ordine dell'anima. Teso proprio come ordine, contrapposto al caos. E come dice che si possa fare a combattere? Questa ametria, questa, questa disarmonia dell'anima. Beh, l'anima può avere dei conflitti, e qui torniamo al discorso delle mitot, oppure l'altro aspetto è quello dell'ignoranza, secondo Platone. Perché dell'ignoranza? Perché l'ignoranza va a colpire la razionalità. Se i numeri, fra virgolette, che io ho in testa sono tutti sbagliati, le mie deduzioni logiche, basate su quei numeri, saranno altrettanto errate o erronee. Ogni riferimento a fatti o eventi è puramente voluto, è casuale volevo dire. L'assenza di acolasia, cioè di quegli eccessi, di quella libertà intesa come licenza, e qui torniamo al discorso della libertà, è considerato un male da parte di Platone. Quindi vedete che Platone, per l'anima, vede un pericolo nell'eccessiva libertà. A Colasia ci fa pensare a un'assenza di freni inibitori, cioè alla volontà che si esprime, che si esprime nella maniera più senza le briglie, in una maniera quasi caotica. Proprio la libertà, il volere per il volere. Platone dice che questa cosa non va bene. Ma anche a Roma noi troviamo un esempio bellissimo di cosa sia realmente la libertà. Siamo nel 496 a.C., una data importante per Roma, perché Roma ha appena cacciato, non appena, ha cacciato Tarquilio Supero. E il quale si è rivolto per aiuto al, io da piccolo chiamavo il lumacone, porsenna, no, lucumone, porsenna, lucumone di Chiusi, il quale ha, si è impegnato in guerra con i romani ma ha capito che i romani sono una noce troppo dura da rompere senza farsi male e quindi se n'è andato. Per qui nel superbo quindi si rivolge ai latini e li convince a muovere guerra ai Romani. Nel 496 si svolge questa battaglia, decisiva per le sorti future di Roma, che si chiama Battaglia del Lago Regillo, nel quale, nella quale i Romani sconfiggono per l'appunto i latini. Alla vigilia di questa guerra, il dittatore Aulo Postumio cosa fa? Ha bisogno dell'appoggio della plebe. Mm? Anche perché la fazione dei Tarquini, in mezzo alla nobiltà romana, qualche amicuccio se l'era conservato. E cosa fa Aulo Postumio per assicurarsi che la plebe non solo, non solo sia dalla sua parte, ma combatta, beh, fa un tempio e sapete a chi lo intitola accedere? Libero e libera. Quindi anche in campo sacrale romano questo tempio è dove la plebe troverà il suo centro sociopolitico. Quindi la libertà come cosa sacrale, ma sempre come sacralizzazione di quello che è un diritto politico, non è un diritto dello spirito. Ok, non so se. Queste cose storiche siano di vostro gradimento, ma è sempre bene eh, eh, eh, capire da dove venga un termine e come venga usato, anche perché le parole sempre di più vengono usate come armi, eh, come armi per farci del male e non per, per aiutarci. Quindi è bene capire da dove possa esserci del pericolo. Ma torniamo al nostro Montesina. Torniamo al Monte Sinai perché vorrei leggere adesso qualche passo della seconda parte del Tania. Abbiamo solo i 44, quindi il tempo ce l'abbiamo. E partirei proprio da questo. Poiché sebbene la Torah è Santissimo che sia benedetto, siano uno e tutte le 600.000 complessive anime di Israele, coi loro figli e i figli dei loro figli, fino alla scintilla nei più indegni e meno stimabili membri del nostro popolo, i figli di Israele, siano conseguentemente connessi intimamente alla Torah e la Torah li vincoli al Santissimo, che sia benedetto, come è noto dal Santo Zohar cioè è pertinente in modo solo collettivo alla comunità di Israele come cosa intera. Per quanto attiene all'individuo, sebbene la Torah fu data per essere interpretata Kelal Ufrat, in generale e in particolare, in profondità fino a dettaglio più piccolo, per riferirsi ad ogni anima individuale di Israele, che la trova le sue radici. Non di meno, non tutte le persone hanno il privilegio di riconoscere il loro posto particolare nella Torah. Al di là di tutte le considerazioni, cos'è questo posto nella Torah? Anche questa è un'espressione polisemica perché innanzitutto ciascuno di noi ha una porzione di nascita della Torah. Cioè quando si nasce, a seconda della parashah di quel giorno, uno eredita, no? Un pasuk della Torah come proprio pasuk di nascita. Ma in particolare qui si sta riferendo a trovare quel posto nella Torah dove ciascuno di noi si sente a casa. Quel posto nella Torah dove uno si sente perfettamente a posto, perfettamente in comunione con l'Altissimo. Proseguendo, l'alterrebbe scrive, persino nel caso delle leggi che governano il proibito e il consentito, che sono rivelate a noi e ai nostri figli, troviamo e siamo testimoni di differenze di opinioni fra Tanaim e Moraim, da un estremo all'altro. In vero, sia queste che quelle, sono le parole del Dio Vivente Elohim Haim, essendo il plurale riferimento alla fonte della vita per le anime di Israele, che sono generalmente divise in tre categorie, destra, sinistra e centro, segnatamente Chesset, Kevura, eccetera. Quelle anime che hanno le radici nell'attributo di Chesset sono parimenti inclini nel loro comportamento verso la benevolenza ad essere indulgenti e così via, come è noto. Cioè è ancora più vero nel caso delle cose nascoste che appartengono al Signore nostro Dio, essendo queste il timore e l'amore che sono nella mente e nel cuore di ognuno e ciascuno secondo la sua misura, cioè secondo il giudizio del suo cuore, come spiegato nel Santo Zoar con il verso «Suo marito è stimato alle porte». Sce Arem sono le porte. L'alterrebbe in queste poche righe ci dice, abbiamo letto Molte. il Passuk prima, in cui si dice faremo e ascolteremo, perché nel faremo siamo tutti uguali, ma nell'ascolteremo siamo tutti diversi. Quando noi vogliamo fare la Vodata Shem, eh, ho anche una parliamo semplicemente di un gesto gentile. Eh, ad esempio, uno, io non ho più nella mamma il babbo, purtroppo, ma se volessi fare un gesto gentile con, con la mente a mia mamma, magari le porterei un fiore. Uno di voi magari farebbe un'altra cosa, no? Ecco, quello è Shema, ascoltare. Ma sul fare siamo tutti quanti figli di Hashem. Sul fare siamo tutti lì. Poi come questo fare si venga recepito, no? Lì si fanno le differenze perché siamo tutti diversi. Si dice a Men Baruch Hashem che quando si reciti lo Shema, i primi due passukin dello Shema Israel, siano il primo relativo al fare, perché lì non ci dividiamo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ma quando ripartiamo con Veafta, che è come noi lo mettiamo in pratica, parliamo con i nostri figli, mettiamo le mesosot sulle porte, lì siamo tutti diversi. Le mie mesusot non sono le tue mesusot, si potrebbe dire. E come io parlo con mio figlio non è come tu parli con tuo figlio. Quindi, mentre il primo verso dello Shema è l'accettazione del gioco divino, il secondo pezzo è chiamato l'accettazione dei comandamenti, che vengono per l'appunto recepiti da uno cervello in maniera differente. Ed è per questo che l'alterrebbe si pone ancora, vedete, è tutta questa istituzione, Terebbe non sa so se doveva scrivere questo libro, non so doveva scrivere. Sì, è vero, lui non sa, anche perché, guardate, come lui dice, all'epoca era considerata cosa brutta scrivere libri di questo genere. Quasi, quasi, cosa, non dico blasfema, ma ha i limiti. Quindi lui dice, io parlo comunque a quelli che mi conoscono bene, in particolare a tutti i nostri fedeli che vivono nella nostra terra e in quelle adiacenti, con i quali ho scambiato di frequente parole di affetto e che mi hanno rivelato tutti i segreti dei loro cuori e dei loro menti al servizio di Dio che è dipendente dal cuore. A costoro pervenga la mia parola. Colleghiamoci all'ultimo verso del passucco che ho letto adesso, cioè suo marito è stimato alle porte. Perché lui dice, parla a quelli che mi conoscono bene? Perché questi argomenti, anche se lui usa questa forma poetica, no? mio marito è conosciuto alle porte, non so se avete letto quella nota che io ho fatto al testo che vi è stato dato, per spiegare questo discorso della conoscenza diretta e della conoscenza diretta. Quindi lui parla a dei Cassidim, come io parlo a delle care sorelle, e dei cari fratelli. Si instaura un rapporto che è basato non solo su ciò che è razionalmente è desumibile dalle parole del testo, ma anche e soprattutto da quell'essere conosciuto alle porte, al Sharim. Guardate che il concetto di Shar di porte, nella Kabbalah è fondamentale. In una delle prossime serate toccheremo un tassello che ci manca, cioè quando il zakluria, azzat, chiude il discorso dell'aldirà ebraico, lo chiude nel senso che gli ebrei avevano 30.000 concezioni sull'aldirà, perché la Torah è molto stretta. Qui degli intellettualismi non se ne fanno, signori. Degli intellettualismi è pavimentata la strada dell'inferno, cari amici. L'Eterno è per tutti. Certo, bisogna avere il coraggio di chiedere come l'Alterrebbe ci spiega. Vogliamo leggere assieme cosa dice terrebbe? E per colui la cui mente è troppo debole per comprendere i consigli offerti in questi piccoli saggi, parla del libro ovviamente, che discuta la cosa con gli uomini più eminenti della sua città. Tenete conto che quando parla di uomini eminenti non parla dei ricchi, eh? Parla, parla dei dotti della Torah, dei, dei migliori fra i Casidici, ed essi la renderanno chiara per lui. E io li supplico di non mettere la mano sulla loro bocca, di non comportarsi con falsa mitezza e umiltà. Il Signore lo impedisca. È noto quale amara punizione meriti colui che nasconde il grano e la grandezza della ricompensa nel caso opposto, dal detti del nostro saggio e subverso, Dio illumina gli occhi di entrambi, perché Dio farà risplendere il suo volto su di loro, con la luce del viso del re vivente. Possa il datore di vita ai viventi darci il merito di vivere per vedere i giorni quando mai più dovrà un uomo istruirne un altro perché tutti mi conosceranno, perché il mondo sarà pieno della conoscenza di Dio. Amen. Possa essere questa la sua volontà.